Kaitofobia Paura dei capelli Ilofobia Paura degli alberi Cromatofobia Paura dei colori C'è una paura più irrazionale di tutte le altre Si chiama omofobia Paura irrazionale dell'omosessualità Aiutaci a farla scomparire 17 maggio Giornata internazionale contro l'omofobia